Andiamo al punto numero 4, Centro Anziani Nuova Florida, presa d'atto, dimissioni componenti del comitato di gestione, sostituzione dei membri dimissionari. Consigliere ne a facoltà. Grazie e buonasera a, tu a tutti. Eh, Presidente, io vi vedo qui a questo punto segnato, ma non ho saputo se ci sono state commissioni il riferimento, visto che l'ultimo Consiglio ci erano dati come scopo di indire una Commissione onde vedere, accertare, chiarire le, le mozioni che noi abbiamo espresso all'ultimo Consiglio Comunale. Quindi se non c'è stata nessuna Commissione penso che sia opportuno ritirarlo e andare in Commissione. Il, il punto non può essere ritirato è un eh, ma eh, allora un ad Scusi, del consiglio comunale il consigliere del consiglio comunale nel consiglio eh, fare la surga la richiesta che è stata fatta dai consiglieri Preto. di spostare il, eh, il punto non so poi i consiglieri gli che hanno problemi. non è stato detto di spostare il punto ma è stato detto addirittura, addirittura di discuterlo se era opportuno portarlo e proprio il consigliere Iacongeli fece le sue eh, dimostranze dicendo che forse c'è stato anche un motivo di reciprocazione di questa situazione che si era creata e quant'altro quindi mi sembra inopportuno riportarlo se non c'è stata nessuna commissione Presidente è una cosa del regolamento non è una cosa facoltativa sì, ci sono, ci sì, sono dei tipo, fatti nuovi a anche, anche, anche se si appacificano i membri del comitato di gestione le le allora allora chiedo, chiedo che venga messa a votazione, visto la sua insistenza cioè, anche lei. No, mi sembra che io spiegando, mi sembra che lo sta spiegando, per chiamare gli anni ma è per prendere no, posizione. Eh, consigliere, eh, non, non è io, non, non c'è eh. nessun problema, però la lettera che hanno mandato i dimissionari che ritirano le proprie dimissioni non è valida. Ci sono già dei precedenti, noi centri anziani ah, Questo lo sta dicendo, dicendo lei, a noi non ci dare nessuna dalla parola, dalla parola, dalla parola al allora, segretario ah, no. comunale che è anche e io. Il del adesso fattore, le, chiedo, adesso le, le, chiedo, le chiedo di ritirare il punto. Eh, io non Se io ritiro di il punto le chiedo di mettere la, la mi votazione. Grazie. Prego. prego, il consigliere Franco nella facoltà. Grazie Presidente, io mi associo con il Consigliere Montesi, non ero presente nel, nello scorso Consiglio Comunale, ho parlato con eh, diversi consiglieri e diversi membri del, eh, del, eh, del Comitato di Gestione del Centro Anziani, i quali appunto mi hanno riferito che gli avevate promesso che veniva effettuata una commissione chiarificatrice per, appunto, per discutere del, della problematica. La commissione non è stata eh, fatta, quindi io mi associo al consigliere eh, Montesi, quindi chiedo il ritiro del punto o comunque esprimo parere contrario. Grazie al consigliere Giacolangia di Naffa Conte sì, eh, buonasera a tutti io l'altra volta avevo detto Presidente di usare un po' di buonsenso era questo il senso del discorso perché questo? perché è, è un centro di aggregazione dove sono gli anziani che devono andare lì per divertirsi, per passare tempo e per stare in pace con tutti gli altri ho visto anche che sono state presentate delle, delle mh, le dimissioni sono state ritirate dai membri che le avevano presentate è vero che c'è un regolamento che dice che vanno, vanno eh, praticamente cambiati i membri che si dimettono, però è pure vero che il Consiglio è sovrano, quindi noi possiamo comunque ritornare a fare un incontro con, con tutti gli anziani che sono, anziani che sono eh, praticamente parte integrante del, del Consiglio di Amministrazione del, del Centro Anziani di Nuova Florida e portarli a un tavolo e farli discutere, poi se non c'è soluzione allora il discorso cambia però eh, ripeto, eh, era questo lo spirito dell'altra volta di ritirare la, la delibera, solo questo grazie. grazie Acquarelli ne ha facoltà. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ai cittadini, ai colleghi consiglieri, al Presidente del Consiglio e al Vice Sindaco, visto che il Sindaco manca. No, riguardo a, questa, a questo punto, eh, eh, a me risulta, insomma, eh, come a tutti perché è ufficiale, eh, qualcuno si è dimesso dal, dal centro anziani quindi poi le stesse persone hanno protocollato un'altra richiesta dove eh, sottolineavano la volontà di non dimettersi più. Quindi adesso il problema sta qui. Possiamo pure condividere l'idea del consigliere Montesi nel ritirare il punto e magari discuterlo il prossimo Consiglio Comunale, ma questo non cambia il primo protocollo appunto dei dimissionari quindi eh, noi lo possiamo discutere nel prossimo consiglio ma eh, chiaramente il primo, il primo um, protocollo appunto del, del, dei dimissionari va, va comunque portato al consiglio grazie grazie al consigliere Acquarelli il consigliere Ludovici ne ha facoltà sì io concordo quando diceva il consigliere Montesi perché? Perché ci, ci avevamo preso tempo Il Presidente della Commissione eh, Servizi Sociali Credo, non so qual è la Commissione Cultura Quella addetta, Doveva comunque verificare queste cose Tutti dovevamo verificare queste cose Però ciò è usanza che ciò non è stato fatto Perché se arriviamo che poi i componenti Hanno ritirato le commissioni Vuol dire che, che ciò non è stato fatto Ma il buon senso vuole però che come già è stato ritirato l'altra volta o di ufficio o perché dobbiamo parlare poi non è stato fatto, vuol dire che questa volta si ritira il punto Presidente e però si vada a effettuare il ragionamento al di là del protocollo si, si tiene o non si tiene conto del protocollo di dimissioni perché se le hanno ritirate evidentemente un motivo c'è ma quello che è successo è detto a questo Consiglio Comunale capire quello che è successo all'interno del, no. del centro anziani? Non. cioè è impossibile quindi va verificato io dico di verificare eh, di ritirare il punto verificare effettivamente quello che succede e poi trarre le conseguenze però questo dico grazie consigliere il, il centro anziani sono organi elettivi partecipazione democratica lei sta levando il diritto a quelli che devono subentrare il consiglio comunale è solo una presa d'atto non è decisionale ci abbiamo un regolamento portate la modifica del regolamento modifichiamo il regolamento e si fa quello che chiedete poi il consiglio giustamente come diceva il consigliere è sovrano fa una proposta, si mette a votazione e per di Dio lì. si prende quello che è l'atto del consiglio però queste cose nel mio ruolo vanno ricordate io poi dopo gli interventi darò la parola al dirigente del settore che ci spiegherà la cosa consigliere abbate ha facoltà Grazie Presidente. Ma vabbè, è sorto un fatto nuovo la, la, il ritiro delle dimissioni dei, dei dimissionari, quindi è un fatto nuovo. Noi avevamo preso impegno nei confronti del, del centro anziani, il Presidente della Commissione Servizi Sociali avrebbe dovuto riunire una commissione apposita, anche per cercare di calmare gli animi, di, di entrare nella discussione e capire quello che è successo all'interno del centro anziani. Io credo che sia dovere del Consiglio Comunale, questo noi non l'abbiamo fatto e quindi è il Consiglio Comunale che pecca nei confronti delle, delle, delle, del centro anziani. D'altra parte ci sono state delle dimissioni, noi non abbiamo ratificato le dimissioni, non abbiamo fatto in tempo, Perché? nel frattempo hanno ritirato le dimissioni e, e questa è un'usanza un tutta di ardi, Eufemi ci ha abituato che ha dato le dimissioni credo una, una decina di volte, poi le, le ritirava, credo che non è che può, può essere soltanto eh, esclusivo uso di, di Carlo Eufemi questo. No, no? del sindaco, Quindi, sì, per... guarda, se, se lei, lei sindaco. si dimette consigliere, sono valide dal momento che il protocollo. Sì. Sì. Sì. Eh, il regolamento del centro anziani è paragonato al regolamento comunale. Però nel frattempo, poiché lo, noi lo conosciamo il regolamento, ma il regolamento dice che è surrogato al primo Consiglio Comunale Utile, nel frattempo il Consiglio Comunale Utile ci hanno protocollato la, la revoca, il ritiro delle dimissioni, quindi noi dobbiamo prendere atto sì delle dimissioni iniziali, ma c'è un fatto nuovo, quindi il fatto nuovo è che hanno ritirato le dimissioni. Quindi, sì, però io non credo, che, non credo di dover improntare una discussione qui io ho sentito i consiglieri di maggioranza intervenire su questo punto e sono quasi tutti sulla linea di rispetto della linea del centro anziani, che è quello di discutere, non è stato messo in discussione quando avevamo garantito di fare una commissione ad hoc sul caso, non è stato fatto, io credo che le, quantomeno il ritiro al punto, del punto dell'ordine del giorno credo che sia la cosa più, più giusta che possiamo fare, ma andare avanti a suon di muscoli credo che non, non risolva e non risolva il problema soprattutto perché ci sono state delle dimissioni all'interno di un centro anziani per eh, gli interne e che credo che l'istituzione, l'ente comunale deve entrare nei meriti per capire quello che succede all'interno, nel frattempo ci sono state anche altre denunce per quanto riguarda la pulizia dell'immobile e dovremmo entrare nello specifico su tutto ma non è che uno può fare una discussione mirata al rispetto soltanto di quello che si vuole, Qua io credo che, che dobbiamo affrontare sgombri da ogni posizione politica perché i, servizi, i centri anziani credo che al di là che si utilizza la politica all'interno dei centri anziani ma credo che, che comunque dovremmo essere sgombri ognuno della posizione politica all'interno dei centri anziani e ritirare questo punto all'ordine del giorno semmai convocare quella commissione che non è stata convocata e arrivare a capire quello che è successo grazie grazie al consigliere Abbate comunque non è un compito di commissione e lei così vuole cambiare una normativa cioè fa una proposta di cambio di normativa nessuno si vuole a collare una paternità politica a questa cosa, però io ricordo anche al Consiglio Comunale che già è già avvenuta una cosa del genere per il Presidente del Centro Anziani di San Lorenzo che si è dimesso e ha ritirato le dimissioni e non gli sono state accettate. Cioè, sono cose che vanno ricordate. Prego il Consigliere Montesi, mi ha facoltà. Grazie Presidente. Vedo la sua rigidità e la sua conoscenza del regolamento, ma mi sembra che l'obiettivo e l'idea che è, è scaduta dall'ultimo Consiglio era basata sul tipo di dimissioni. Non è una dimissione normale, caro Presidente, perché se era una dimissione normale per motivi di famiglia, per eh, diciamo, avanzata età, visto che stiamo parlando di anziano o quant'altro, ma logicamente è una cosa naturale chiunque, ma qui si tratta di denunce di intimazioni di, eh, di aggressioni di quant'altro, così ho letto sulla denuncia quindi abbiamo detto usiamo il buonsenso vediamo un attimino se, se, se questa situazione può essere riappacificata quindi il discorso è molto differente da quello che fa lei, poi un'altra cosa a me il dicta che ha messo il, eh, il capogruppo del, del PDL non piace, comunque vada è così ma di che stiamo parlando? ha detto, comunque vada, rimangono le dimissioni, ma di che? Ma se noi non abbiamo la legge, io ripeto, il Consiglio è sovrano e chiedo, e chiedo che venga votato questo punto allora, se non ve sì, votato di dire, grazie, poi vediamo. Grazie, eh, consigliere Montesi per chiarimento, il Consiglio è sovrano, ma noi abbiamo un regolamento un regolamento no però sconsigliere scusi eh no abbiamo un regolamento scusi quello eh, no la, la, la, anche la discussione di 10 anni di questo punto non porta al cambiamento non porta al cambiamento del regolamento cioè la sulleva dei membri va fatta poi Trovano l'intesa e c'è volontà di tutti perché è Dio che è un caso straordinario, è un caso normale, è un caso straordinario per convincermi beh... a prendere io non voglio creare discussione e volevo anch'io trovare l'armonia allora, nei confronti di, di questo centro. Io dico quello che già è già avvenuto in altri consigli è quello del regolamento. Se lei mi convince con qualcosa di diverso trova anche il mio voto, ma mi deve convincere con qualcosa di diverso che sia per norma di legge. Grazie consigliere Quartuccio. Facoltà. Buonasera a tutti, io penso che su questa vicenda qui si stiano procrastinando le decisioni che dobbiamo prendere, è inutile che qui si dice che si fanno la commissione e poi non si fa, già sono 15 giorni che sento parlare di, di questa situazione, quindi se nel caso in cui decidiamo di, di rimandare questo punto di seriamente e domani, dopodomani, non lo so, inizio settimana prossima si faccia una commissione anche speciale, anche davanti a tutti i cittadini che faccia chiarezza su questo punto perché se, come è successo l'altra la, volta che al, al membro del Vito San Lorenzo è stato fatto un trattamento non possiamo fare comunque sempre figli e figliastri perché se la legge è quella la legge è quella Do dobbiamo, dobbiamo, le... dobbiamo seguire quello che dice la legge non quello che di volta in volta vogliamo modificare a secondo però ragazzi, facciamo così ragazzi, facciamo adesso, adesso faremo un'interrogazione un al segretario comunale al segretario comunale e al dirigente proposto ci risponderanno per iscritto in commissione e poi perché si faccia quello che dice la legge? A me non interessa che queste persone vadano, anzi, benvengano. Salve, grazie. Grazie, grazie al Consigliere Quartuccio e al Consigliere Volante nella facoltà. Presidente, il regolamento l'ha approvato il Consiglio Comunale. Noi dobbiamo approvare in Consiglio Comunale la surruga, La pre, presa d'atto, Se il Consiglio Comunale non ne prende, prende atto. atto, se il Consiglio Comunale non ne prende atto, che succede? già è surrogato, no, no, se no non, Gianna, non sta eh, compiendo il proprio no. dovere, se il Consiglio Comunale non fa la surroga, non compie il proprio dovere, ti ricordo che il Consiglio Comunale ha approvato, la, ha preso atto no. dei coloro che sono stati eletti, Presidente e Nonne. Oggi noi stiamo dicendo, il consigliere Montesi e gli altri hanno detto, per cercare di capire meglio la cosa, per cercare di capire perché in questo centro anziani succede questo, sospendiamo, ritiriamo questo punto, lo vediamo in Commissione, perché se no la presa d'atto, io ti dico, io non l'accetto, quando la maggioranza l'accetta la presa d'atto non, non, non, non abbiamo preso d'atto delle dimissioni, quindi che cosa avviene? Che comunque rimane in piedi quello che è subentrato? Non è così, eh no, ce cioè deve essere la normativa, no? Se non ne prendo atto non è valida, se ne prendo atto è valido. Allora che senso ha il Consiglio Comunale? Che potere ha il Consiglio Comunale? Allora perché la portato al Consiglio Comunale? Allora perché la portato al Consiglio Comunale? E io sono contrario. Allora è d'atto. E tutti, viene bocciata. Che cosa avviene? Niente. Rimane? Cioè È allucinante. Allora dico che ci costa sospenderlo, rinviare il punto e poi dopo lo discutiamo in maniera più corretta dall'altra parte? io credo che sia la cosa più logica è stata richiesta dai più consiglieri comunali io penso, il buon vabbè, lo ritiriamo il punto lo rivediamo in commissione, in riunione e analizziamo attentamente tutto grazie, grazie consigliere volante io già l'altro consiglio comunale l'ho messa a votazione ma per un semplice motivo io non ritengo giusto il ritiro del punto essendo una presa d'atto è una mia è, una mia, è, un pensiero, è un mio pensiero, più di mettere, scusi più di mettere a votazione l'espressione del Consiglio Comunale, perciò prepara una richiesta e, e si mette a votazione, più di fare questo penso che comunque è democrazia, non è che qualcuno sta dicendo, sta dicendo di no. Consigliere Marcucci, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io in qualità di Presidente di questa... Mh, di questa Commissione, chiedo ufficialmente il ritiro del punto e la discussione in Commissione il prossimo venerdì. Grazie. Grazie al Consigliere Marcucci. Il Consigliere Abbato ha facoltà. Ma io credo che si faccia confusione perché quando è avvenuto l'altra volta al, al Centro Anziani di Torsa Lorenzo si parlava del Presidente, quindi il Presidente se voi ricordate quando noi abbiamo ratificato le, le elezioni del nuovo del nuovo direttivo del centro anziani della Florida non, non era presente il nome del, del Presidente quindi il, le dimissioni del Presidente non possiamo noi in qualche misura eh, contrastarle o, ma le, per quanto riguarda le dimissioni se non, ne, non le mettiamo eh, a votazione noi se non le mettiamo eh. a votazione noi eh, però l'intervento del consigliere Policarpo eh. È, è palese, sì. è l'intendimento di tutto il consiglio sì, consigliere Se una avessi... settimana fa consigliere, lei... una settimana fa lei insieme ad altri consiglieri ha votato questa cosa per prendere provvedimento no, dove è voi... stato per una settimana? Eh, glielo spiego allora, eh, non sono stato al mare perché l'arenile è sporco questo sicuramente però gli garantisco che non dovevo convocarla io alla commissione perché qualche consigliere di maggioranza ha preso impegno che doveva riunire era la, la, la proposta del consigliere Iacolangeli adesso ci spiegherà per quale motivo non è stata convocata ma non, entra, non voglio entrare nei meriti o nella polemica per quale motivo non c'è stata non c'è stata questa commissione non siamo stati rispettosi della posizione presa in consiglio comunale e io credo che vada preso a atto il, il ritiro delle dimissioni de, dei due membri cioè se noi avessimo già votato ratificato le dimissioni dei due membri, in quel momento non è che potevamo tornare indietro ma a sto momento per, dire, per dirla come la dice l'assessore De Paulis che siamo di indirizzo e di controllo andiamo a controllare se ci sono state novità, ci sono state novità e quindi io ritengo di non, di non mettere a votazione le, le, le dimissioni Però ah, allora, ripeto che fa confusione con allora, i membri prima, di questione e con il Presidente prima di dare grazie. la parola prima di dare la parola, al dirigente del settore e eh, nonché il segretario comunale per il chiarimento sulla questione in modo che tutti conoscete quello che è il regolamento e quello che ci, eh, che ci obbliga a, a portare in consiglio comunale e approvare determinate cose. Io vorrei leggere la, la, la lettera che hanno mandato della revoca delle dimissioni dove non reggo nome eh, se dobbiamo fare discussione abbiamo il punto è aperto il punto. È il punto? no il punto è già aperto perché? abbiamo detto che vi risorsate ho detto di dare il punto non ho eh. detto che è il punto aperto eh, si è ah, yes. eh. eh. eh io, io già ho già detto presentate alla presidenza la richiesta di ritiro il punto richiesta... e ve lo metto a votazione come è stato fatto l'altra volta io non, me, non la metto io la richiesta di ritiro il punto eh. allora sì, un attimo quando a finito grazie allora, le dimissioni date in data 7 dal membro del Comitato di Gestione del Centro Enziani e della nuova Freda, non essendo state le stesse ancora ratificate dal Consiglio Comunale, ciò cioè rende inadempiente il Consiglio Comunale. Nella richiesta che fa del ritiro delle dimissioni già rende inadempiente il Consiglio Comunale. Prego consigliere Montesi a facoltà. Allora, eh no, devo ricordare Presidente, ha aperto il punto l'altra volta e ha aperto già la discussione dicendo che è sospeso il punto perché andiamo in commissione. Se commissione non è stata fatta, di cosa stiamo parlando oggi? Perché ha messo questo punto all'ordine del giorno? Consigliere, punto consigliere. L'altra volta è stato preparato un ordine del giorno dai consiglieri, sottoscritto e messo a votazione, dove prendevano l'impegno di riportare al prossimo Consiglio Comunale il punto. Ecco perché si trova il punto all'ordine del al giorno. Consigliere Iotti, una facoltà. Buonasera, grazie della, della parola e buonasera a tutti i presenti. Io vorrei comunque in qualche modo spezzare una lancia in favore del Presidente perché sta semplicemente assolvendo a quelli che sono i propri compiti e non compiti dettati da, dalla sua volontà ma dettati eh, dal testo unico degli enti locali e dal regolamento che abbiamo approvato noi in quanto organo sovrano del, del, del Comune ora però per coerenza noi eravamo rimasti la scorsa volta che eh, avremmo, abbiamo ridato il punto semplicemente perché le dimissioni non erano dimissioni volontarie o per motivi di famiglia ma erano dimissioni dovute a eh, disagi, a denunce, a problematiche serie all'interno del centro. Quindi ci siamo presi del tempo per affrontare l'argomento in commissione e eh, prendere atto, conoscere quello eh, che è successo realmente e poi eh, tornare in Consiglio Comunale con eh, delle decisioni ben precise. Siccome in questi giorni eh, non c'è stato modo di convocare la Commissione perché in realtà le, il Presidente della Commissione l'ha convocata ma aveva dei motivi più importanti eh, senza nulla togliere ovviamente al centro anziani, ma c'erano motivi eh, legati, se non sbaglio, alla lentezza urbana piuttosto che a ehm, situazioni molto delicate all'interno del, del comune di Ardia. Per cui siccome oggi ad oggi non è cambiato nulla rispetto alla decisione che abbiamo preso, nell'ultimo consiglio comunale io direi che per coerenza dobbiamo riportare le stesse motivazioni dello, ste dello scorso consiglio comunale per ritirare il punto e chiedere a questo punto eh, se, ci, se eh, il presidente convoca una commissione per venerdì prossimo o se ci sono altre, eh, altri punti all'ordine del giorno più delicati magari di fare una commissione straordinaria quindi ripeto che non essendo cambiato nulla per coerenza il punto credo debba essere ritirato ma affrontato subito in commissione. Grazie. Grazie al consigliere Iotti, io darei la parola al dirigente eh, ai servizi sociali, eh, l'avvocato Cucuzza, se ci illustra se, se è fattibile o no la cosa. Grazie. Ma io parlo soltanto dal punto di vista tecnico, poi le decisioni. Il, il regolamento è, è stato approvato dal Consiglio Comunale ed è eh, ovviamente è stato il frutto di discussioni e di approvazione da parte del Consiglio che si dà una disciplina per una materia, lo vota, lo approva e quello da quel momento diventa la disciplina della materia fino a quando non ci sono le modifiche. Quindi lo status quo è stato fissato all'interno del regolamento che chiarisce esattamente come avvengono tutte le le, eh, dinamiche democratiche di elezione dei membri componenti il comitato di gestione, dei componenti che vengono eletti con delle elezioni sulla scorta di alcuni criteri individuati puntualmente nel regolamento, quando c'è una dimissione e non è previsto nel regolamento eh, in altro eh, articolo che vi sia la possibilità della revoca si applica in, per analogia la normativa prevista dal testo unico degli enti locali per i consiglieri comunali che le dimissioni quando vengono protocollate sono dimissioni immediatamente efficaci e irrevocabili. Questo è quello che dice la normativa e la legge. Per il resto, eh, sulle problematiche interne, le dinamiche interne dei centri anziani, se il comitato di gestione non ha il, eh, perché qualcuno si dimette, deve essere surrogato dagli altri che hanno preso voti così come è previsto nel regolamento, eh, va fatto, è un atto di appunto, come dice il Presidente, è una presa d'atto di quello che avviene nella dinamica democratica dei centri anziani, che non sono eh, una, una palla da dover giocare da una parte o dall'altra è un organo democratico l'organo di governo del centro anziani è eletto democraticamente all'interno degli, degli iscritti, tra gli iscritti pertanto vanno rispettate le regole ma da chi disciplina a monte è ovvio che il rispetto delle regole deve essere l'esempio primo grazie, grazie al dirigente e io vorrei fare una domanda che è sempre, noi potremmo creare dei disagi non eh, mettendo la surroga, cioè non portando la surroga, visto che anche con una discussione pacificatoria tra le parti, comunque la surroga viene sempre fatta non si è fatta, perciò le, non è detto che non ci possa essere successivamente un discorso perché tutti siamo per il centro anziani, si chiama centro sociale cioè non è che un, un, una palestra o un, un, un ring dove devono boxare gli anziani perciò tutti vogliamo che sia un centro e io, dico fino ad oggi è, è avvenuto questo perciò ben venga la volontà di tutti trovare la possibilità eh, che questi centri eh, avevano Vorrei, solo se noi crediamo come Consiglio Comunale non votando la, la, la surroga dei componenti, creiamo qualche disagio all'organo elettivo, grazie è ovvio che il comitato di gestione è eh, composto da quel numero di eletti se viene qualcuno a mancare, se non viene surrogato, il comitato di gestione non opera legittimamente, quindi non può operare Grazie al dirigente Avvocato Cucuzza, Montesi ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie dirigente Avvocato Cucuzza eh, spiegativo, democratico, regolamento, senza dubbio, eh, siamo, abbiamo fatto una cosa fatta bene, però non ho visto la clausola che prevedeva eventi straordinari. Questo non stiamo parlando dell'ordinarità, lei aveva piena, cioè, ha pienamente ragione, tutto quanto ha pienamente ragione tutto quanto per carità ci ha letto il regolamento il regolamento ne sono fatto certi criteri qui stiamo usando il buon il buon senso da padri di famiglia comportandoci verso delle persone più, da rispettare più anziani di noi da trovare il modo da eh, fare sì che quelle, quel convivio quell'associazione, quel centro sociale che ha detto lei eh, Presidente sia una sorta di centro di incontro, centro di socialità non di aggressioni non di denunce verso la, la caserma dei Carabinieri ecco perché mi sono posto il problema io C'è cioè, uno che si dimette perché è stato aggredito e eh, cavolo mi faccio delle domande non è in centro sociale è in centro del boxe, è in centro delle arti marziali, questo che chiedo io, non serve un applauso, non serve niente, il, pro, il problema dico, usiamo un attimino il buonsenso, le regole le conosciamo, le regole, se qualcuno avesse fatto dimissioni, io non sto indicando in nessuna parte, tra virgolette, se qualcuno avesse fatto dimissioni, e dimissioni per problemi, qualsiasi, che non erano problemi evidenti che snaturavano il centro, il centro anzianico sociale come lo chiamate. per me non c'era nessun problema, io dico parliamo un attimino, incontriamoci un attimino cerchiamo di farli appacificare queste parti no da prescindere applichiamo io come, io dico, come consigliere comunale sono contrario a queste cose ma contrarissimo, sono per il recupero non per la repressione grazie Grazie consigliere Montesi, silenzio gentilmente, consigliere Marcucci ne ha facoltà. Grazie presidente, io mh, già negli anni passati sono andato spesso al centro anziani e devo dire la verità mi sono divertito a vedere delle manifestazioni teatrali e quant'altro e, so, e ho fatto anche del plauso ai componenti del centro anziani, oggi mi sembra che non è più così, quindi eh, visto che dobbiamo convocare io devo convocare questa commissione volevo chiedere anche al dirigente preposto se ci sono per adesso i presupposti per commissariare questo centro anziani grazie al consigliere Marcucci eh, no, la parola alla buona risposta al consigliere Marcucci e ovviamente io come dirigente del settore so esattamente che cosa è stato rappresentato dai vari soggetti che sono i interessati da questa vicenda che è stata segnalata, dalle quali sembrerebbe che siano state causate alcune dimissioni poi però revocate. Eh, non entro nel merito perché ci sono delle indagini in corso della magistratura perché sono state presentate delle denunce all'autorità competente quindi io posso fare soltanto una verifica dal punto di vista amministrativo della regolarità ma il problema dal punto di vista, eh, se, se qualcuno ammazza qualcuno per strada non è che questo fa venire meno la normativa che dice non uccidere Grazie, Dirigente. consigliere Abbate una facoltà. Grazie, Presidente. Ma noi non è che vogliamo contrastare le indagini da parte della Magistratura, ma, ma figurati se poi la Magistratura deve fare indagini in questo senso tra una discussione tra due anziani che probabilmente noi non sappiamo, ma avranno anche recuperato i rapporti. Avranno anche recuperato i rapporti nel frattempo. Io credo che se la Magistratura deve fare deve fare l'indagine noi non contrastiamo assolutamente le l'indagine oh. però nel frattempo se noi chiediamo il ritiro del punto all'ordine del giorno e lo portiamo in discussione in commissione, poi significa che ma abbiamo tutti dichiarato la stessa cosa, significa che la magistratura se indagini dovrà fare indagherà pure su di noi che abbiamo revocato sta cosa, però l'assunzione di responsabilità in consiglio comunale è quello di dire quello che vuole fare L'abbiamo detto l'altra volta, non l'abbiamo fatto, io ripeto che probabilmente c'è un errore, il ritiro delle dimissioni in quel caso del Presidente D'Orsa Lorenzo era il Presidente e quindi è un'altra cosa, i consiglieri di gestione è un'altra cosa ancora, quindi probabilmente c'è un passaggio che non si capisce. Però tutti si sono espressi per la medesima maniera quindi voglio dire, ritiriamo questo punto all'ordine del giorno e, e poi se ne discuterà. Io credo che il Presidente Iaco Angeli se se ne vorrà far carico, questa volta è cambiato il Presidente, eh, Presidente Marcucci se se ne farà carico di convocare questa commissione aperta a tutti i capigruppo, a tutti i consiglieri comunali. E, e discuterla un po' più appropriatamente su questa situazione e venire, e venire, ma magari il centro anziani lo vedremo in secondo tempo perché questi se è vero che, so, che fanno parte della palestra box insomma non è che, che, che, che stiamo tanto tranquilli quindi però affrontiamola eh, nel, nelle sedi giuste che è la commissione e poi veniamo in consiglio comunale e la affrontiamo ma io sono per, per accettare il ritiro delle, delle per accettare il ritiro ma vabbè questo poi lo affronteremo eh, e ci, ci, ci faremo dare un parere da un legale. Eh, sì, certo, grazie. Grazie. A me se, eh, mi fate venire una proposta per dire del punto ve la metto a votazione, se no io ho finito gli interventi, metto a votazione al punto. Eh? Eh, non è che... Certo se no vale fare la dichiarazione vale la stessa dell'altra l'altra volta e metto a votazione il punto c'è stato segretario il segretario consigliere, Giotto, Giotto, la... consigliere Giotto, grazie, grazie il presidente eh, l'intervento che ho fatto precedentemente riguardava eh, proprio questo cioè, siccome non è cambiato nulla rispetto all'ultimo consiglio comunale valgono secondo me le stesse motivazioni con le quali abbiamo ritirato il punto nello stesso consiglio comunale non essendo intervenuta ancora la Commissione eh, Servizi Sociali per approfondire questo argomento per cui credo che, non deve no, credo che non, per coerenza non servono altre, altre dichiarazioni, valgono le motivazioni con le quali abbiamo ordinato il punto la scorsa volta, grazie Grazie al Consigliere Ghiatti, il Consigliere Acquarelli nella facoltà Grazie Presidente, comunque va chiarito, va chiarito questo punto, cioè, noi possiamo anche ritirare il punto no? Quindi ridiamo punto, la prossima volta Presidente lo riportiamo, facciamo la commissione, convochiamo la commissione preposta come dice anche il consigliere Abbate, ma il problema non cambia, cioè il Consiglio Comunale deve ratificare le dimissioni dei, eh, dei signori appunto, che, le hanno, che le hanno protocollate. Eh no, perché, beh, la, no... No, non, non, non ci cambia niente quindi possiamo pure spostare una settimana al prossimo consiglio il presidente non, non è assolutamente un problema però rimane eh, il fatto che le dimissioni vanno ratificate al consiglio comunale grazie eh? grazie al consigliere ehm, Acquarelli allora io eh, metto a votazione la richiesta, la richiesta eh, del consigliere ehm, Iotti, cioè che è quella che eh, ricade, eh, riprende l'ordine del giorno del scorso consiglio comunale, io dichiaro già da adesso... La mia contrarietà, perché stiamo regando un danno ai membri che devono essere surrogati e stiamo levando la democrazia dentro un centro anziani. Vi faccio la mia dichiarazione, eh, Consigliere, vi faccio la mia dichiarazione, stiamo levando la democrazia dentro un centro anziani, perché è vero che forse troveremo e metteremo pace nelle persone, però stiamo ostacolando un percorso che è regolamentato e ha un suo iter allora, grazie consiglieri, metto a votazione la richiesta del consigliere Iotti scrutatori scrutatori, Iotti, Quartuccio e Ludovici che è favorevole al ritiro 9 10 ritiro che è contrario, 1 Giordani, astenuto, Partuccio. Il punto è approvato e ritirato. 10? Favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 favorevoli. Io contrario. Ha votato però. 10 favorevoli. Io contrario e un astenuto. Allora al seno di Cattuccio al seno di Cattuccio il punto è ritirato e è nato dato, no? <ride> allora andiamo avanti andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno 5. protocollo numero 23.533 richiesta convocazione consiglio comunale discussione e chiarimenti situazione società igiene urbana io eh, vorrei, vorrei eh, regolamentare eh, consiglieri vorrei eh, consiglieri eh, consiglieri, sono i punti convocati da voi almeno rispetto sui punti i, sui punti richiesti da voi, non vedo le persone, balzate, ve, ve andate eh, se gentilmente, allora, richiesta convocazione, consiglio comunali, discussione e chiarimenti di situazione societaria e igieno urbana, io su questi 1, 2, 4 punti eh, vorrei dare al massimo un'ora di tempo appunto, se siete d'accordo, se, se ce n'è la necessità se ce n'è la necessità dare al massimo un'ora di tempo se facciamo prima è meglio ok, allora apriamo la discussione de, del punto numero 5 se ci sono interventi il primo firmatario della mozione, della mozione consigliere Abbate se ce la illustra, grazie chiedere al Consigliere Abbate di illustrare la situazione dell'igiene urbana, credo che sia un paradosso. Io, io ho chiesto, insieme ai colleghi dell'opposizione, abbiamo richiesto la convocazione del Consiglio Comunale e dopo il punto 4, Presidente, abbiamo inserito una piccola frase si chiede inoltre gentilmente la collaborazione degli uffici competenti per la preparazione degli atti necessari a quanto richiesto allora io credo che siccome si discute di, una, di un punto all'ordine del giorno importantissimo, quella dell'igiene urbana io credo che quantomeno il sindaco e il vice sindaco con delega all'ambiente credo che sia rispettoso perché se io mi allontano un metro dal mio posto lei mi, mi riprende io credo che non possiamo parlare con il pubblico per quanto riguarda se soluzioni ci sono ma chiedo la presenza del vice sindaco con delega all'ambiente c'è il campanellino lo chiami perché altrimenti insomma, se, è, se questi assessori sono part time, part -time come, come gli operai consiglieri in aula si sì, gentilmente consiglieri in aula consiglieri in aula silenzio il pubblico gentilmente silenzio prego consigliere io per le, per le prossime volte chiedo presidente una diffida al cittadino Luigi Centore perché è l'unico che, che allora io io lo propongo per i centranziani oh, silenzio silenzio silenzio consigliere silenzio silenzio, silenzio silenzio silenzio silenzio gentilmente silenzio prego prego consigliere silenzio allora, per chiarimento per chiarimento all'amico centore che, che, che l'ha pizzicata la tarantola era in risposta al fatto che io non posso chiedere il numero legale perché l'abbiamo convocato noi il Consiglio Comunale. E quindi, quindi io rispondo a quello. Allora. allora, detto questo, e poi, insomma, ti fa male pure... Allora, detto questo, ho chiesto la sua presenza, Assessore, e non perché ci siamo lasciati l'ultima volta con le varie interrogazioni proposte sull'igiene sull urbana e vorremmo capire quello che ad oggi siamo addivenuti su questa situazione. Tutti conosciamo la grave situazione che regna nel, nel territorio, però più volte si sente parlare dobbiamo incontrarli, non sappiamo se l'avete incontrato, e non sappiamo se ci sono modificazioni sul capitolo d'appalto, non sappiamo neanche il motivo per cui hanno inserito i cassonetti lo immaginiamo, tra l'altro credo hanno utilizzato un sistema vergognoso, se si può dire. I manifesti sui cassonetti che, eh, che avvertivano la, la cittadinanza del, del um, ritorno al cassonetto perché incentivava la raccolta differenziata e la raccolta porta a porta, e quindi questo è al di là di quello che ci dicevano che era offensivo nei confronti dei cittadini, perché mettono il cassonetto per incentivare la raccolta porta a porta, io credo che sia offensivo per i cittadini. Ma al di là di questo, io chiedo, credo che sia poco rispettoso anche affiggere i manifesti sui cassonetti. Noi quando lo facciamo, e non dovremmo farlo in campagna elettorale, abbiamo le forze di polizia che ci multano e allora chiedo all'assessore di verificare se ci sono ancora cassonetti con i manifesti, farli rimuovere e se c'è da prendere provvedimenti che vengono presi. Allora, detto questo, noi abbiamo intrapreso questo percorso della convocazione perché vogliamo fare chiarezza su questo punto. Noi come si suol dire non portiamo in groppa nessuno, ma vogliamo chiarezza su quello che è il capitolato d'appalto, a qualcuno gli sfugge che sono 4 anni hanno vinto questa gara d'appalto grazie alla proposta migliorativa ed era il 2009, oggi siamo nel 2013, nel 2013 questo è l'unico comune d'Italia se non del mondo che torna indietro, riposizione cassonetti, allora io cre credo che non sia possibile questa, perché se la proposta era migliorativa e quindi grazie anche a quella proposta migliorativa loro hanno vinto l'appalto. Io dico al Presidente del Consiglio che è così attento quando si parla di norma perché noi stiamo creando per quanto si riguarda il centro anziani un, non stiamo garantendo la democrazia ai primi di noi eletti così dobbiamo fare garantendo anche ai primi, subito ai secondi arrivati della gara. Che probabilmente avevano una, una proposta alternativa, ma forse una proposta in egual misura di quella che loro ci presentano dopo quattro anni. L'igiene urbana, oh, quindi, io ho, ho detto questo per capire, poi entriamo meglio nel, nei dettagli. Quindi, se lei ci vuole spiegare quello che è avvenuto nelle ultime settimane e per quale motivo insomma, ci ritroviamo con i cassonetti. Grazie, grazie al consigliere Abbate se ci sono, ci sono altri interventi ha chiesto direttamente se, se ci sono altri interventi poi risponde risponde sì, sì chiedo se ci sono altri interventi ma il consigliere Ludovici ne ha facoltà sì grazie presidente parliamo di un appalto eh, mi riferisco al consigliere volante è dal 2009 che c'è questo appalto cioè, non è da ieri mattina e questa questione è stata sollevata con forza dall'opposizione in quanto non veniva svolto la gestione che essere. quindi tolto il consigliere eh, Quartuccio Alessandro Quartuccio che non era presente nella passata legislatura il resto eravate tutti presenti e non vi siete mai accorti quindi stiamo parlando di un appalto di 22 milioni e 400 mila euro non sono bazzecole e la ditta ha vinto lo ripeterò se sempre con l'1% di ribasso l'1% di ribasso sono 240 mila euro non è, non è che ha vinto con un ribasso stratosferico perché ha inserito nel suo capitolato, avendo avuto un punteggio di 64,5, no avendo avuto da, dopo rispondi perché non ti posso rispondere. Quindi ha avuto un punteggio di 64,500. Con quel punteggio doveva svolgere dei servizi che li stiamo vedendo adesso. Per anni non li ha mai fatti. Non hanno mai tagliato l'erba a ma mano ai marciapiedi, la stanno tagliando adesso. Vedi quante cose questi non hanno mai fatto in questi 4 anni. Tutti, tutti in questi quattro anni il Comune ha dovuto prendere la ditta, far tagliare l'erba in più, Quanti, quante spese sono state aumentate nei del Comune. Quello che oggi noi chiediamo è che l'amministrazione intraprenda la strada per rescindere il contratto, perché vengono meno tutti quelli che sono i presupposti del contratto iniziale, perché hanno vinto una gara facendo un progetto, hanno presentato un progetto migliorativo e non l'hanno mai attuato quindi questa è, il grave, è, è, il, è il, diciamo, la questione grave sia per le casse comunali per, quello, per come si svolge il servizio e quello che vediamo che vanno e posizionano i cassonetti senza neanche diciamo perché non l'hanno fatto prima ma perché non mettono i piazzole, perché i piazzole hanno un costo è tutto un suonseguirsi di cose che non vanno quindi ecco perché dico che l'amministrazione deve prendere coscienza di come viene svolta questa gestione di questo appalto. E rescindere il contratto perché non le viene meno. Già è stata penalizzata l'amministrazione comunale da questa azienda, non ha svolto il lavoro come andava svolto. Grazie, grazie al consigliere Ludovici. Ci sono altri interventi? Il, eh, sì, il consigliere Acquarelli ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, ma eh, noi condividiamo la, le affermazioni del Consigliere Abbate prima e del Consigliere eh, Capogruppo Ludovici poi, eh, chiaramente se ci sono degli adempimenti da parte della ditta chiedo al dirigente, eh, nuovo dirigente, che comunque saluto, gli faccio un in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere qui nel nostro comune, quindi se ci sono degli adempimenti eh, dobbiamo provvedere comunque a, a, a multare o a valutare insomma tutto quello eh, che non è stato rispettato nella gara d'appalto, però poi chiedo comunque a lei di, eh, valutare, di valutare la possibilità eh, innanzitutto di valutare se ci sono i presupposti per la registrazione del contratto e comunque di valutare la possibilità di allargare il porta a porta in tutto il territorio del nostro comune in modo che così mettiamo una volta per tutte eh, la parola eh, fine su questa vicenda così diciamo un po' così approssimativa grazie Grazie al consigliere Acquarelli se non ci sono ah, ah, consigliere Volante ne ha facoltà Grazie Presidente sono stato chiamato in causa al consigliere Ludovici eh, poc'anzi quando io ho affermato i eh, riferimenti ai cassonetti sui marciapiedi consigliere e ho detto che questa azienda è da illo tempore che lavora con il nostro territorio eh, però si sono verificati in questo periodo che ci sono i presupposti per alcune azioni penali nei confronti dell'azienda da parte dell'ente comune. Verifichiamo questo. L'amministrazione comunale deve fare questo, soltanto detto questo qui, poi che la società doveva comunque fare determinati, caro consigliere eh, Acquarelli, doveva comunque fare l'estensione del territorio perché comunque quando presenta un capitolato migliorativo rispetto all'altro che vince di fatto la gara ha l'obbligo di rispetto di tutto quello che è scritto nel capitolato, tutto quello che è menzionato siccome tutto questo è stato disatteso perché comunque al di là del fatto che c'era una proposta per fare una, una, un sondaggio chiamiamolo in questa maniera, in questo termine un sondaggio in cui diceva esattamente proviamo su Arbia sulla banditella ma in realtà il capitolato parlava di tutto l'intero territorio comunale perché allora dico io nell'arco di quegli anni passati non è stato effettuato l'intera eh, differenziata porta a porta tutto il territorio perché è stato sospeso, perché l'hanno fatto soltanto da gennaio in avanti, perché vantano dei soldi questi signori se realmente hanno svolto il lavoro per capitolato e non vengono concessi, non vengono dati, per quale motivo? Perché evidentemente il lavoro non è stato svolto in maniera corretta, non è stato svolto in maniera rispetto al capitolato. Quindi forse, non rispettando queste normative, sicuramente hanno creato i presupposti giusti per arrivare forse ad una... Eh, di niego o un scioglimento di questa eh, società e quindi io eh, un'altra cosa che volevo dire è che questa differenziata quando è stata presentata domanda, capitolato, modifica, integrazione, miglioramento che cosa portava? Un beneficio alla comunità qual era? Minor tasse per i cittadini per pagare meno l'estia urbana e maggior servizio all'interno del territorio con la vendita delle parti differenziate potevamo fare del, delle cose diverse, in più nel nostro territorio. Mi sembra di ricordare vagamente, poi forse il dirigente o chiunque altro ce lo spiegherà in maniera più corretta, che questa differenziata portava comunque un utile del 70, pare al 75% per l'azienda, e un utile del 25% che andava spalmato all'intero territorio comunale per l'ente comune. Io questo... Questo spalmamento di queste due situazioni non l'ho visto da nessuna parte e allora più volte abbiamo detto noi, perché poi alla fine uno può pensare che ce l'ha con l'azienda non ce l'ha con nessuno, cioè che se l'azienda ha vinto un appalto, deve fare il lavoro in maniera corretta deve fare come ti ha capitolato quando questo viene meno l'azienda deve venire meno, solo questo non è che noi ce l'abbiamo con l'azienda L'azienda che deve fare questo tipo di servizi, cioè non ci ha mai dimostrato, perlomeno a noi consiglieri comunali, che siamo di indirizzo e di controllo, mentre la giunta è gestionale, non ci hanno mai eh, informato esattamente. Allora, la spesa, la discarica, la pesa, le quantità, i metri cubi, i volumi, quanto li scarichiamo, chi li controlla? Allora abbiamo chiesto soltanto questo come consigliere comunali, di verificare questa cosa, perché se noi siamo in indirizzo di controllo, che controlliamo se non siamo mai messi in grado di poter verificare e controllare nulla? Allora sembra strano, dicevo, dicevo di maggioranza, non è strano perché la macchina amministrativa comunque, contrariamente a quello che possa sembrare, è complicata, è diversa, è difficile. È difficile per il Sindaco, per la Giunta, per il Presidente, per tutti, però può essere anche messa in, maniera, in modo tale da poter essere controllata e verificata in maniera corretta. Allora, che, che quanto, ci vuole, quanto ci vuole informare sistematicamente il Presidente della Commissione Ambiente di volta in volta e dire «Ok, noi sappiamo quanti pari cubi, quante tonnellate di lettura urbana trasportiamo alla discarica, alla pesa? No». Sappiamo quello che quali sono le bolle di accompagnamento di entrata e uscita? No, io non lo so, io non lo so, io non lo so, allora io personalmente dico non lo so e io voglio saperlo, ma non per me, lo voglio sapere alla luce del popolo davanti alla luce del sole di tutti quanti. Allora dico se la, la società ha commesso degli errori, ha commesso e ha creato i presupposti per essere, avere rescisso il contratto, bene questo potrà può anche avvenire, però verifichiamo queste cose taglio dell'erba consigliere Ludovici lo stanno facendo adesso, è vero forse qualcuno ha pensato bene di farlo fare a qualcun altro non va bene perché faceva parte del capitolato di tutte queste cose che non hanno ottemperato e o, anzi un amico mi diceva sai, hai parlato di piazzole io ho parlato di piazzole perché ho detto come mai dalla, dalla differenziata ritorniamo a fare i cassonetti scadenti no? Come? ma a me l'avessero avessero fatto le piazzole neanche quelli hanno invaso i parcelleri e ci hanno creato un grosso disagio alla comunità grazie grazie al consigliere volante eh, se non ci sono ah, il consigliere Marcucci scusi consigliere, il consigliere Marcucci ne ha facoltà grazie presidente dunque per chiarire meglio la situazione in quanto presidente di questa commissione volevo, chiarire, volevo specificare che il dirigente dottor Scarpolini, quando è insediato, la prima cosa che ha fatto, ha preso subito a cuore questa, questa situazione, ha chiamato il RUP, cioè il responsabile eh, unico del procedimento, chiedendogli eh, tutto quello che avesse intrapreso contro l'igiene urbana. Il RUP si è presentato con due faldoni alti così di provvedimenti da lui richiesti nei confronti e contro l'igiene urbana presentando anche tutta la documentazione che Pocanzi ha giustamente elencato il collega Policarpo Volante questo non è che vuole giustificare per carità l'igiene urbana anzi io sono stato il primo ad attaccarla qui in Consiglio Comunale e continuo a dire questo con l'assessore preposto, quindi il vice sindaco Cantore, e avevamo anche delle proposte da fare o all'igiene urbana per migliorare il servizio o a chiunque venisse dopo da sottoporre poi alla, al Consiglio Comunale o alla Giunta, che erano un po' come il modello di Terni. Non so se qualcuno di voi è mai stato a Terni. A Terni funziona così. Hanno delle hanno delle piazzole dove raccolgono la differenziata chi va a differenziare con il sacchetto della plastica, della carta eccetera eccetera inserisce il proprio codice fiscale quello che viene differenziato viene scalato sulla Tarzu quindi noi avevamo pensato anche di fare una cosa del genere l'assessore ci sta lavorando e siamo andati o andremo a Terni a breve per vedere proprio questo modello e cercare di fare una cosa del genere questo per qualsiasi società venga su questo territorio, perciò noi ci stiamo muovendo in tutti, a 360 gradi per cercare di migliorare il servizio, è vero che eh, sono stati rimessi i cassonetti, ma è anche vero dall'altra parte, perché dobbiamo dare una botta al cerchio e una alla botte, che quando è stata fatta la differenziata, come voi ben sapete, ben due dirigenti hanno chiesto alla società perché l'avete fatta e quindi giustamente anche loro si sono trovati un po' con le mani negate non solo, gli sono stati anche negati i soldi per quella differenziata quindi il nostro, il nostro obbligo e dovere ma più che altro eh, non è facile mediare tra le parti cercare di mettere tutti d'accordo e riprendere al 100% da differenziata o con loro o con un'altra società idonea a questo servizio grazie Grazie al, al Consigliere Marcucci il Consigliere Abadene a facoltà Grazie ma io non so se dimenticate o non conoscete o fate finta di non conoscere è proprio perché a me non è che piace tanto andare a Terni per vedere come funziona io vorrei vederlo fu che, che funziona tardia poi arrivarci dopo quattro anni significa intanto ragionare su quello che dobbiamo applicare alla società perché dire dobbiamo mandare via la società la città di Ardea ha avuto un danno e proprio per questo vi voglio leggere perché non, non è chiara o non l'avete letto o fate finta servizi aggiuntivi e migliorativi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 pertanto ai fini puramente metodologici e, di progetto, e le modalità operative la frequenza di raccolta prevista del progetto per la zona pilota denominata centro storico, si intendono qui richiamate ad applicate all'intero territorio comunale. Allora, se oggi noi lamentiamo il fatto che hanno messo i cassonetti... E che dimentichiamo i cassonetti li dovevano mettere entro 90 giorni dalla firma del contratto, non dopo quattro anni. Che loro oggi mettono i cassonetti sul, sul marciapiede, non è che il, che il comune si può limitare a dire togliete i cassonetti, deve applicare le penali. Perché nel frattempo, visto che c'era l'estensione del porta a porto in tutto il territorio, non è, stato non è stata progettata la piazzola per i cassonetti laddove sono stati posizionati oggi i cassonetti e nel frattempo per quattro anni questi signori, dopo 90 giorni della firma del contratto, dovevano posizionare circa 2.000 cassonetti, che non sono stati posizionati. Dovevano posizionare le piazzole scarrabili, come diceva prima il consigliere volante, che non sono state posizionate, allora qualcuno ci deve spiegare se queste cose non sono state posizionate dopo 90 giorni, hanno avuto un risparmio o no. E io vorrei capire dove è andato questo risparmio e non possono venire dopo 4 anni con dei cassonetti vergognosi, io vi ho inviato le foto, vergognosi, senza, senza coperchi, ammaccati, intruppati, bruciati. Con i simboli degli altri comuni. Io rivendico la, la, la decenza nel mio territorio. Poiché non stiamo pagando, tutti i cittadini di Ardia stanno pagando la tariffa della nettezza urbana, a nessuno è consentito trattarci in questo modo. Poi la storia che cambiano due dirigenti, l'assessore, non è colpa mia io sono arrivato adesso, il dirigente è cambiato, il RUP, a noi poco interessa, perché se vogliamo mantenere questo stato di cose, ogni tre settimane cambiamo un RUP, un dirigente e manteniamo questo stato di cose. Ma la responsabilità di questo Consiglio Comunale è altra. Io da Consigliere Comunale voglio sapere per quale motivo e chi gli ha concesso di trattare Ardia in questa maniera. due faldoni così due provvedimenti ma se ne può sapere uno di provvedimento preso intrapreso nei confronti di questa società uno ne voglio sapere uno magari sarebbe, sarebbe trasparente saperli tutti però noi abbiamo presentato degli esposti delle interrogazioni il addirittura il consigliere Capraro l'ha presentata a novembre e non so se Cristina hai ricevuto risposta su quella da novembre ad oggi sono aiutami no, forse otto mesi otto mesi, sette mesi, sei forse anche due mesi io credo che questo sia in ottemperanza al dovere dell'amministrazione dell comunale abbiamo scritto al prefetto Abbiamo scritto all'autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza ha scritto al Comune e noi ad oggi non sappiamo quale è il meccanismo intrapreso sul nostro esposto. Cioè io non vorrei che questa cosa si prenda a gioco. Qui stiamo parlando dei soldi dei cittadini. E al di là del passaggio offensivo che si ritorna indietro, che possiamo anche fare finta di nulla, però io credo che quando si mette nero su bianco, l'amministrazione che riceve che dà in carico un capitolo d'appalto deve vigilare. Allora, per quanto riguarda lo spazzamento delle strade, malgrado, malgrado le nostre grandi rimostranze, ancora non avviene nulla non, non vediamo l'omino davanti alla, alla spazzatrice con la scopa e non vediamo neanche chi deve tagliare l'erba questo è scritto sul capitolato d'appalto cioè non possiamo far finta di nulla dopo quattro anni perché arriva uno con motorino e taglia due file d'erba no, ci deve spiegare per quale motivo per quattro anni non le ha tagliati e ci deve spiegare per quale motivo oggi ha rimesso i cassonetti e non ci sono ancora le piazzole scarrabili poi la pulizia della spiaggia Il consigliere Franco viene qui e dice la, sp la spiaggia è sporca ma, ma chi la deve pulire questa spiaggia? ma poi come al di là della, della spiaggia ma come viene, come viene organizzata la pulizia della spiaggia? Tutto fotografato, tutto documentato, scaricano un container che è difficile pure passare, io avevo paura di passarci vicino alla macchina perché mi attaccava la ruggine. E lo mettiamo al centro del paese o sul lungomare nel parcheggio di via Bergamo e questa è la società che ci aveva fatto capire che ci aveva mezzi, tu, tu, tu, cioè almeno nascondiamo, le queste cose, non facciamo vedere davanti alle salzare c'è un container fisso uno di questi non so neanche come definirli ma un cassone di questi enormi fissi adesso al degrado del serpentone noi aggiungiamo altro degrado perché questo container probabilmente lo riempiono tutti i giorni ma arrivano puntualmente scaricano sotto il, il container, i cassonetti eh, eh, sono una, una cosa vergognosa, io oltre ai cassonetti ho avuto modo anche di lamentare in questo Consiglio Comunale che a Via Novara c'è un punto, non so come definirlo, ma un punto d'incontro, perché scaricano migliaia di bottiglie di plastica lì. Poi qualcuno mi ha spiegato dice sì però stanno poche ore poi dopo le raccolgono e le portano via e io ho fatto le fotografie prima e dopo prima e dopo e qualcuno mi ha spiegato vabbè ma quindi piove che significa piove che significa il pergolato come si chiama il pergolato il rimane pergolato io so, so contadino rimango a quell'altro e e non si vede però, è simpatico, Ma molti di voi la conoscono la zona, è simpatico perché dopo aver scaricato nel punto di raccolta, lì perché così viene definito un punto di incontro, un punto, questo è quello che succede a Via Novara, è che a Via Novara una, una strada centrale di un quartiere importante come la Nuova Florida. E questo è quello che avviene dopo che le hanno portate via, questo è quello che lasciano dopo che l'hanno portato via, questo documentato con tanto di orario e questo è quello che succede in curanti anche del traffico. Arrivano 2, 3, anche 4 camion, due, tre anche quattro camion a scaricare e a caricare non tenendo neanche conto della pericolosità che, che hanno gli operai a fare questo tipo di lavoro in mezzo alla strada, questo era il rapporto migliorativo che noi dovevamo avere con la società. Ma io non voglio affrontare il tipo di rapporto con la società, perché il tipo di rapporto della so società poteva anche chiamarsi in determinati altri cento nomi ma quello che noi vogliamo è il rispetto del nostro territorio e ad oggi siccome il rispetto non c'è stato non si può sentire da questo Consiglio Comunale, dal RUP, dal dirigente da chi ne farà le voci, dal Vice Sindaco, non si può sentire stiamo vedendo come rescindere dal contratto, dovete vedere come gli dovete fare pagare i danni perché quando un cittadino non poteva pagare la lentezza urbana non, era, non aveva disponibilità ci ha pensato a Equitalia. È forte quello che leggevo nel rapporto migliorativo qui dove dice chiaramente che non, chiedono, non chiedevano altro, non c'era... Un, un sovrapprezzo perché comunque sarebbe andato a paro con quello che loro differenziavano la scrivente impresa intende offrire a fronte del previsto pagamento del canone di appalto e della cessione della stessa delle somme risparmiate dell'ente e allora ha ragione il consigliere Policarpo che non lo vedo adesso ma non solo lui che è di maggioranza, neanche noi, neanche a noi ci è dato sapere quanto abbiamo portato in discarica, quanto abbiamo risparmiato, se ci conviene ritornare al cassonetto, perché dobbiamo comunque saperle queste cose, perché non si può venire in Consiglio Comunale, siamo tutti responsabili perché, come dice l'assessore De Paulis, che siamo di indirizzo e di controllo, e beh, eh, caro assessore De Paulis, la invito a controllare meglio. Perché se poi l'indirizzo glielo troviamo, però insomma la invito a controllare meglio. Sì, come no, tutte le mattine, tutte le mattine, come no, però, però la, invito, la invito a controllare meglio, questa non è una polemica, ma siccome stiamo parlando dei soldi dei cittadini, caro Assessore, allora lei prima, forse sbagliandosi, ha detto se sì, io sono di indirizzo e di controllo.. L'indirizzo non mi pare quello del capitolato d'appalto e il controllo mi pare incontrollato. Vorremmo capire adesso dall'assessore se ci dà spiegazioni di quanto sta avvenendo perché quello che ci ha dato il Presidente della Commissione non ci ha pagato assolutamente. Perché non, non si può venire in Consiglio Comunale dicendo ma sai il Ruppe ci ha consegnato due, due faldoni e... Intanto portassi due faldoni qua e discutiamolo in Consiglio Comunale e vediamo di che cosa si tratta. E poi ce lo vogliamo dire che questa città è invasa dalla nettezza urbana. Grazie. Grazie al Consigliere Abbate.